Bentrovati! Bentrovati ad una nuova serie di video tutorial firmata FabioAmbrosi.it Con questa serie di video cercheremo di imparare come si utilizza Microsoft Fly Simulator il famoso simulatore di volo firmato Microsoft. Nel 2020 il gioco è stato completamente ripensato e ridisegnato da Microsoft insieme ad Asobo. sono state introdotte le mappe Bing e tante altre tecnologie che hanno portato la simulazione a livelli pazzeschi. Eh, prima di iniziare però una premessa che è importante. Noi vedremo come funziona Microsoft Flight Simulator da un punto di vista eh, tecnico, quindi come si scelgono le varie opzioni, come si sceglie un aeroporto di partenza, di arrivo, un aereo come si accede ai tutorial, per esempio, che sono compresi all'interno del gioco e come si configura soprattutto il joystick, perché chiaramente questa è la prima cosa che dobbiamo imparare. Se vogliamo utilizzare Microsoft Flight Simulator al meglio e simulare come si utilizza un aereo reale, perché è quello che andremo poi a fare, Dovete assolutamente procurarvi un joystick, non serve che voi spendiate troppi soldi. Basta un joystick di base da 20 30 euro, una cloche, che vi permetta di simulare un minimo quello che accade all'interno di una cabina di pilotaggio. Poi, se diventerete particolarmente bravi e vi piace veramente tanto eh, il volo simulato, sicuramente potrete utilizzare dei joystick molto più complessi e costosi o addirittura delle piccole riproduzioni di cabine di pilotaggio. Ma è un argomento avanzato per chi già è in là ecco, con, con l'esperienza e con il gioco. E noi ci occuperemo in questa serie di come si scelgono le impostazioni di, della grafica di come si configurano appunto i joystick eh, che andremo ad utilizzare andremo a vedere come si sceglie un aeroporto per esempio questo è l'aeroporto di Fiumicino noi potremo e eh, vedremo come si fa a scegliere un punto di partenza quindi un parcheggio per il nostro aereo vedremo come si eh, sceglie e come si configura il meteo perché noi chiaramente potremmo utilizzare il meteo reale per giocare quindi quello che è realmente eh, il meteo al momento presente eh, sul nostro tragitto potremmo potremo anche andare a personalizzare eh, il, nostro, il nostro meteo per esempio scegliendo di avere una perturbazione ecco, e quindi complicarci la vita vedremo come si sceglie un aereo ce ne sono già tanti compresi eh, con il vostro gioco eh, ed esistono tanti aerei gratuiti e a pagamento che è possibile o acquistare o scaricare e installare eh, direttamente Vedremo un po' queste cose, vedremo anche eh, come si accede e come si utilizzano i tutorial perché chiaramente come vi dicevo prima, volare significa conoscere bene le regole del volo e se non si ha assolutamente esperienza con il volo, all'inizio giocare con Fly Simulator può essere frustrante perché magari sì, ok, sono riuscito ad entrare all'interno di una cabina di pilotaggio ok, in qualche modo sono riuscito ad accendere l'aereo eh, adesso come faccio a volare bene in maniera realistica ecco ci sono delle regole da seguire noi non ci occuperemo nel dettaglio di queste regole con questa serie di video però vedremo come Microsoft ci mette a disposizione tutta una serie di tutorial di base per capire almeno come funziona un aereo Ecco e avere un minimo di esperienza vedremo infine anche chiaramente eh, come si utilizza e come si accede al negozio perché come vi dicevo Tante cose sono già comprese all'interno del gioco quando lo scaricate e lo installate, ma tante cose possono essere acquistate. Eh, tanti aeroporti possono essere eh, acquistati, più realistici di quelli comunque già realistici presenti all'interno del gioco. Quindi mi fermo, vi eh, do appuntamento al prossimo tutorial dove inizieremo a vedere le opzioni, il punto di partenza assoluto quando volete muovere i primi passi con Microsoft Fly Simulator. Grazie, se eh, vi va, registratevi a questo canale YouTube, eh, il vostro eh, click, la vostra registrazione è un modo molto carino per eh, sostenere questo progetto. Al prossimo tutorial, ciao!